Ok e bentornati in questo nuovo video di Roblox in Parkour Parkour Lo so, ci date un po' di tempo, anche perché, comunque, non. Dicevo, no, no dai, un'altra volta, no, dai, ma perché. Ok, è... adesso andiamo, dai. Um, ok bene. Ok Ok Ok Non mi pare tanto difficile Ok Vabbè Vabbè Sì Ci sta Ci sta E Vabbè ma credo che dobbiamo andare da questa parte Ma adesso questo è tipo un po' difficile Vediamo Vediamo Vabbè ma Comunque ehm, No Comunque non mi pare tanto difficile Perché comunque è così eh. Madonna ma difficil Cos è difficile così difficile Questa è stata semplice No questa Dovrebbe essere se Ok allora so come So come farla so come farla so allora, La così no se devo provare a schivare Così non scriverò niente Vabbè aspettiamo Forse devo prenderla così Ok no eccolo qua Andi su Andare direttamente Oddio Ok Ok sinistra, Andiamo direttamente a destra Direttamente a destra Poi andiamo verso sì Ok ci ho fatto ci ho fatto Oh no aspetta ma sono tornato um, Sinistra Destra E poi di là No l'ho capito Lo fai tipo sinistra destra E poi avanti Sinistra Destra E avanti semplice, oddio si può per un colpo allora bene attiviamo questo saliamo su vabbè dai vi lascio un po' di, di pace ah no sai cosa ho deciso di fare una una challenge mai arrabbiarsi o sclerarsi scler Sclerare Comunque si sì, eh. Si sì, comunque sarà un po' difficile per me Perché comunque Penso che è impossibile Cioè Dico davvero impossibile Provatelo Cioè roba da pazzi Per esempio come faccio questa roba Forse ho capito ma eh, Cado Beh Se avete qualche tipo trucchetto insomma Qualche hack da farmi provare Ditemi Siedelo giù nei commenti e vedo oh. Ah si sì. Mi sono dimenticato di dirvi Che eh, Se io sclero Cosa molto probabile Siedimi sotto dei Delle penitenze da fare Attenti a non fare troppo esagerate Perché giuro che sennò io Ok Vabbè Comunque così e niente vi lascio... Vi lascio il video. Questo parte Ma da Questa parte non è tanto facile farla Anche perché, guarda, Cadi Cadi Così non ce la faccio Boh, forse così ce... Boh, forse vedi che È un po' alzato, forse devo tipo saltare No, non ti muoio Vabbè, provo a fare così Forse te lo tratta il secolo, forse for... Oddio, se faccio così, però cado No, oh, ma dai È un po impossibile Ok, ok No, guarda okay. Non so, ce l'ho Uno scheletro. no Che a te M Mangiare limone e menta O limone e cacao. Non è la cosa migliore da fare E quindi Ce la cioè. Bene, diciamo così Adesso magari sì, ce la faccio entrare Perché mancano secondi E io vedo. Ok, così non va Ok Perché comunque adesso Sono da mobile E non sono da Cioè sono, sì, sono da mobile Non da computer negli altri video da computer mentre qua sono solo MyLear. Cerco di non schillare troppo perché sennò... ha oh, paura. Tanta paura. No. E questo qua credo sia il, la cosa peggiore. Cioè, è la... È la peggiore del mondo. Ok, vai. Sono la challenge ancora, mi sembra, sì, che ci sto sopra. Comunque, è tanto difficile questa roba, tantissimo. E... ok ok oddio no mm, madonna no, no no no ok facciamo che questo qua era la prova alla prossima dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai ce la puoi fare ce la puoi fare ce la puoi fare Ce la puoi fare Sì sì sì dai tutti dai dai dai dai Oh no, no, ti prego Vabbè, niente Sarà per una penitenza per il prossimo video Oddio No, oh, basta Basta E anche secondo, perfetto una parcia ok dice, stavo dicendo che metto toliamo un po' giù prima e cosa sta succedendo cioè vedete anche voi la lag Scusate se adesso non parlo tanto Ma perché sto cercando di e Quindi è stato mm, mm. Cosa vuol dire sta roba? Oddio Potrebbe essere la mia salvezza e non scherzavo. Madonna, Padre, Madonna, e lo spirito Spirito Santo lo faccio scendere scendere se se vi vi una una mossa è bella si si si io credo in gesù Sì io credo in gesù ammettiamolo qui sotto se voi credete in gesù se siete arrivati a questa parte del video scrivete hashtag di, No hashtag hashtag tryharding mode e vi do vi metto un cuoricino e vi saluto nel prossimo video ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta no no no no no no no no no no no no ok allora 12 per 2 uguale a 4 no fa 24 Oggi per challenging goal wrap rounds Dico no ti prego prego non dimmi che stai facendo roba no ti prego io sto roba le la gente a farle, cioè tipo è tipo una roba disumana cioè, è impossibile ho fatto tanto il 44% bello cioè perché fai il 100% è tipo roba più impossibile al secolo no, cioè, no. cosa è successo? no ma io mi sono perso ok Uh, perfetto yeah. Look for a kill break Cosa significa non lo voglio so Mi sa che l'ho trovata No Mi sa che l'ho appena trovata Allora Ah Capito vedi tutte le cose blu Ecco quelli sono i kill break infatti i break stai fatti per um, cubo ok vediamo un secondo ce li ha non ce li ha Amico io non posso fare così appunto cioè come faccio? come faccio ad andare ad imparare in fondo? cioè ah soltanto se c'è sotto lì capito poi sono morto perché giustamente, devo sempre morire ok ce l'ho fatta come mi dice manca la spiegazione io cioè è tipo una specie di Amangus poi dovete andare tipo qua sopra e ma cosa faccio i tutorial io cioè praticamente sto spiegando un tutorial non seguitemi il tutorial perché lo faccio cagare e ok ma come faccio i film Oh, ce l'ho fatta! Mi sento dio, mi sento, mi sento dio! Sì, ce l'ho fatta! No, no, io voglio Ok Sento di Ok. No, dai, non ci posso credere! Non ci posso credere! Ah! Allora, ok. No, ti prego. 115! questo è un bel numero sì sì è un bellissimo allora. giuro siccome me nell'ultima puntata arriva così a caso un tizio e, e fa tutto cioè praticamente lo fa in due secondi io giuro che basta aspetto di portare queste queste cose qui questo parkour ok ok ok no no L'ho tenuto lì, va bene. Comunque, Dai, Madonna. Guardate, faccio vedere un trucco di magia. Ora mi vedete qua. Uh, uh, eccoci qua. Sì, sì, è stato semplicissimo farlo, vedete? Ci ho messo proprio un attimo. Trucco di. Non a parte che avrebbe più senso se il coso ti portasse verso dall'altra parte che ti uccide no dai mi sa che devo fare anche il trucco di magia anche qua questo mi si apre questo perchè? cos'è sta Dai oh easy mode no easy mode <ride> music no ah comunque la musica non la metto perché uno mi potrebbe dare clickbait e due oh, che figata e potrebbe Comunque dopo non si sente più la voce Quindi devo fare così Comunque Sono curioso Voi preferite la notte O il giorno? Scrivetemelo sotto nei commenti Comunque preferisco la notte Più bello mm. Ricordati donno, Non ti arrabbiare Perché se dopo Perdi la challenge E eh, eh. Brutte penitenze Oddio Come faccio? Cioè, come fa? Come faccio io? Mm. Così ti porta subito. Forse devo fare un trucco che vado super vicino qua. No, perché poi. Madonna, ce l'ho fatta! Sì, e poi mi si è Ma perché? Qui dice: Remember the game name, nearly impossible. No, dai. Dai, questo non è stato niente tanto, tanto difficile. Uh, questo è stato fighissimo. Invece, questo non lo. Che Oddio, mamma. Ah, forse devo andare tipo. Potrebbe essere? Eh? Boh, non lo so Boh, la skipiamo Comunque Alla fine no, non l'ho skipato, mi c'è cioè, tipo ho voluto un'eternità a farla Però... E niente, per finito il video Abbiamo fatto Siamo arrivati qui alla rosa Quindi siamo alla Strenuous E abbiamo fatto Pugwalk, very easy, easy, Moderate, difficult, challenging Devo fare la Strenuous Mettete 30 like no mettete 70 like se ancora mettete 70 like se volete che facciamo la parte nearly no la news a dopo ciao a